Puzzarda c'è un Wither Non preoccupatevi però Questo Wither non è pericoloso Allora Wither costruiscimi Qualcosa Qualsiasi cosa per favore Costru Costruiscimi una, una, una mini casetta Sottoterra però Se no perdi tempo Ok, vedete, vedete, lui praticamente mi segue tutto quello che dice Raga, è assurdo, questo è un animaletto di Minecraft Che io non sapevo esistesse Com'è possibile che succeda ciò? Cioè, poi mi, mi sente, capito? Uh, Wither, uh, quanto mi vuoi bene da 1 a 10? Fai tipo... Così Eh tantissimo vero eh, Sì bene Mi fa piacere Ora continua a costruire vai. <ride> Raga cioè è assurdo Questo animaletto lo possiamo portare in Animaletto che poi vabbè animalone raga Cioè è, è uno spulcello bellissimo Cioè praticamente lui Ah lo possiamo portare ovunque praticamente Questo qua ehm, può distruggere l'ender dragon Pensateci può spaventare degli amici su server magari Sarebbe fighissimo Tipo dico "A ah, Wither Uccidimi questo ragazzo E lui lo fa e comunque sei un po' lento a costruire Cioè più veloce per <ride> Più, più veloce No, no Più, più veloce No, non mi sta. Più veloce Ok Bravo Sì così <ride> Vedete raga Lui ci prova sempre È un, è un Wither un po' Che ci prova Però cioè No, nel senso <ride> Raga non ha senso tutto ciò Wither dove sei? Ciao, allora? Uh, praticamente uh, dobbiamo. Grazie. Non ti ho ancora chiesto niente, però brutto stupido. Perché io non. però non, non, non mi ha dato l'effetto. Cos'è successo? Non mi sta dando l'effetto. Vabbè, basta, basta, grazie, grazie, grazie, grazie. Vabbè, allora, praticamente uh, dovresti darmi un'armatura, cioè un'armatura e tutta in aderite, capito? Perché dobbiamo affrontare la magione. La magione divina praticamente Ed è fortissima questa magione Quindi ho bisogno dell'armatura in Netherite immediatamente Oh grazie raga Vedete cioè è, è un animaletto bellissimo Ma perché non posso Ah ho capito Ora posso farlo perfetto Cover, Ok perfetto mi, mi sono coverato tutto quanto in debris Adesso um, eh, Dammi ovviamente Lascia in debris Grazie Uh, perfetto bah, Ok, grazie, grazie No, basta così, basta così uh, Beh, tecnicamente io ora posso entrare Chiaramente tu stammi dietro con le pozze eh, Grazie per il tridente Mol Molto gentile Molto questo Il totem del non moto Ma raga, ma vedete quanto è figo Mio Dio È bellissimo poter avere uh, pure le vele d'oro Assurdo No, perché bisogna dargli comandi chiari, raga Perché lui non è che capisce spesso Cioè, tipo Se gli dico Salta giù, salta su, salta destra, salta sinistra eh, vedete, è impazzito tutto Ok, basta, basta, basta Segu no, no, no, no, no, no, no, no, ferma Seguimi Perché lui può distruggere tutto e potrebbe anche piazzare la TNT um, Per sbaglio E che noi non lo vogliamo, chiaramente No, vai No, no, no, fermo, fermo, fermo, per carità Non, non si... Ok, brava, brava Le pozioni vanno bene, molto bene Ok, perfetto Seguimi um, Allora, tecnicamente Comunque oh, questa magione Wither Dimmi tu, ma come mai è così vuota? Cioè, non c'è nessuno È un po', un po strana come cosa Vabbè No, questo è uno di questi cosi Però tecnicamente io potrei ucciderlo in pochissimo Wither, aiutami a sconfiggerli Uccidili con la tua forza supera Vediamo un attimo il guider al... Eeeh raga Come fa? Dio mio ci sono troppi di questi cosi ma tranquilli che io uh, li, li uccido No sto morendo Sto perfettamente morendo purtroppo perché ah! Uccidi uccidi uccidi uccidi uccidi uccidi Perfetto Grazie signor Wither Lei è proprio gentile Da parte sua Allora Senta un poco um, sa... Ma grazie Ma che gentile Wither vieni con me Grazie Allora è stato bello Poter conquistare Questa magione insieme In realtà Questa magione Non me l'aspettavo È stato molto una delusione Aspetta, ha scritto qualcosa Posso farla esplodere No Allora Signor Wither Io capisco che lei Sia proprio arrabbiato Però non può Far esplodere Un'intera magione Cioè nel senso Dipende Quanto lo vuole Da 1 a 10 Eh, tantissimo Va bene allora vai vai vai Beh però almeno mi fa piacere che me l'abbia chiesto È molto bello da parte sua Beh si diverta qui nel suo parco giochi Signor Wider. io poi ci rivediamo dopo Ciao ciao iscrivetevi mi raccomando